Insomma, che, che stiamo affrontando oramai già da tempo anche con, con, questa, con questa pandemia e sicuramente il tema del lavoro agile, il tema di, di come i, i, i dipendenti, insomma, eh, capitolini eh, e, e quindi insomma tutta la pubblica amministrazione sta portando avanti questo. Allora, va detto che, che l'amministrazione ha fatto veramente un un grande salto in avanti eh, su questo settore e, e, proprio, ehm, e proprio ieri quando abbiamo anche in una seduta di commissione eh, abbiamo insieme a congiunta bilancio abbiamo esaminato insomma bilancio di previsione eh, si parlava della, anche delle attività e dei futuri sviluppi che sono assolutamente in corso anche col nuovo piano per il lavoro agile eh, sostenuto ovviamente dal, dal governo con gli indirizzi che sono, eh, che sono arrivati. Quindi, come dire, io ritengo, eh, riteniamo questa, questa mozione nonostante possa come dire, avere dei, dei punti che sono condivisibili, però nel, nel complesso stiamo parlando di un'attività che è già l'amministrazione sta, sta portando avanti, sta, sta facendo anche con una certa, eh, con una certa efficacia, ecco. quindi da questo punto di vista il, il voto eh, sarà eh, sicuramente quello di astensione, perché ripeto, mh, eh, non, si vuole, eh, non, non si vuole bocciare da questo punto di vista eh, questo, questo tema, perché è proprio un tema sul, sul quale si sta, si sta lavorando Tuttavia, eh, proprio perché si sta, si sta lavorando insomma, altri indirizzi che vanno come dire, un po sembra, um, quasi per la prima volta e in realtà non, non è così, ecco, l'amministrazione eh, sta, sta sul pezzo, anche gli assessorati, e i vari dipartimenti e quindi in questo senso ci asterremo su questa, uh, su, su questa mozione. Grazie.